oggi è il 13 novembre 1887 Londra, prima Bloody Sunday 1974 muore Vittorio De Sica 2002 Galizia la petroliera Prestige provoca un disastro ambientale Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi vi parlo il grande calciatore Bonimba, Roberto Boninsegna.